Cuore, se sta a punto e poi c'è un fiamma se ti dici non ho fango, tu arraspuno Arco! Questa storia in Genestana, scorcia fine in Giappanzana qua sotto in Giappanzana, come suona Arco. Arco! Pocca vivo da stivata, c'è una sparta due un contratti, etichetta, palco, scena è carregata Arco! Arco. Se la troppa stima in una rima Arco! Non parla in mi parliene d'alcol, underground vecchia scuola. Voglio che il blocco martigian mi piete, che andiamo a vista ancora. L'alta cura, vasto blocco e loggi d'oro. Se si scarsa questa pacca, pure se t'accatta scarpa nuova. Yeah. Nella cantina tu caffone, tu du spessore tu sperone. Che già canta e yeah. che già suona, slang e stang da stanzone. Registinto, ma per quell'istinto che ti ha spinto, e per tu caccia non già vaste l'estintore. Yeah. Atta che a squag, teng, flogato squag, zere fuga di patti. Cammini, mene che giri cammini, cammini, cammini, cammini, sicuro da squaglia. Yeah. Sicuro che sono sull'urso, per la sapura, la semi scrittura che sono tu so panno muro l'uomo lo fang che mi capisci? la letta è troppo slang se te parlo da metri capite che simula lirica tipo in america drag and man in check niente fette da stuggetti che stuggetti ne è successo senza ridere il sub come un umana come un umana parlo di fang stivana di pagina fan un rumore d'anna da fan un calore d'ama quanta simpatia su una patta, quattro, quarta non per darte, cos'è arte? Arcore manda fuori, manda fuori, volo, ma canzolo. Quando un gilet viola ancora, stacca fuori, gira fuori, ma non mi ritira. Come l'aria che respira, accorta la mattina se non muore prima. E tra vetrine, belline, tra rap, cretine, cammina. L'America Latina, è più giustile da prima. più prima che ha stima che ha ne parte, partita. Lo no funk, dinamite, una vita e di cante, nero, sono vere senza spartita. cor come vita ancora, una capita. non campionato una infinita grupa da con te ma vita lotta per non dare da rapurta in vita Bra. Arco! Voglio pure cumana se sta a punto faccia un fiamma ti dirci non ho fango tu a Arco. Arco! La storia in Genestana scorcia vino in Giappanzana qua sotto in Giappanzana come suona Arco. Arco! Poca vivo da stivato c'è una sparta di contratto etichetta poco scene che è regatta Arco. Arco! Se è troppa stima in una rima Arco! Carica fuori sotto la Arco! cambia finché, camm, finché Finché stimola già stanno, finché ho male timba a schiampa. Fin quando sono un no pa' mentalità tanta danni. Motto fuoco dall'impianto, l'impianto, morta morte ai governanti. Perché non due TS con i volti sembustessi. Fatto e malefatto, mentre un popolo lì da Ma per proprio in arte, studio ore e madurecante. Vatten fuori mio leva, con un po' combattere. Grete terra a terra, ma di classe e Un confronto se ne regge, la strata castro che ne la Pomper rap grass, certo no per tutta la massa. Ma per sentire è potente, non serve a e E visto che fa Fin della rivista, mi stavi per chiudere i street, fammi spazio se perdita. Un beat brischi a spit, una vecchia pig sajis. Dimmi tu saci, tu rischi quai non real shit. Arco! Voglio pure che se sta putto, con c'è un fiamma. Se ti dici non ho fango, tu arra spuna. Arco! Ho in c'è una stanna, Scorcia vino in c'è acqua Qua sotto in giallo usane come suona. Arco. Arco! Poca vivo da stifat, c'è una sparta da contratto, etichetta, palcoscene che regatta. Arco! Ver chiudo troppa stima in una rima. Arco!